Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo una maglia speciale del Liverpool dedicata a LeBron James, the King, per la stagione 22-23, in edizione Fan. Il mondo dello sport celebra il record di LeBron James. LeBron è noto anche per essere uno di quegli sportivi che investe molto nello sport. Tra le sue attività imprenditoriali, il numero 6 dei Lakers è uno degli azionisti del Liverpool. Il design di questa maglia presenta una base nera con strisce a blocchi grigio scuro, accentuate da profili rossi. I dettagli all'interno delle strisce presentano due acronimi quasi traslucidi che rappresentano LFC e Lebron. YNWA You'll never work alone e SGFSFG Strive for Greatness Sulla maglia sono presenti anche l'iconico stemma del Liverpool lo swoosh di Nike e la corona che è il, che è il brand di Lebron stupenda questa maglia è una maglia che dovete avere nella mia classifica questa prende 5 stelle il massimo la dovete avere se non altro perché è dedicata al giocatore che ha fatto più punti della storia dell'nba qui in alto trovate il costo bassissimo per una maglia fatta molto bene con tutte le rifiniture giuste e con dei tempi di spedizione velocissimi questa è arrivata in 12 giorni in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità nel frattempo io spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale